Ciao sono Marco, sempre a spasso in questo posto meraviglioso insieme al Federico Omega Quattro Zampe che è qui dietro di noi, che nel frattempo che non lo vedevi si è ingrassato che sembra una foca, quindi adesso prossimamente lo farò correre molto. Voglio riproporti nuovamente un aspetto di quel che c'è da fare, vi spiegherò meglio. Molte persone hanno problemi altre persone hanno obiettivi poi ci sono persone che hanno problemi e obiettivi o problemi generati dai propri obiettivi ma la differenza e lo ripeto per l'ennesima volta perché l'ho già detto tante tante volte in altri video la differenza fra un problema e un obiettivo è soltanto il punto di vista perché in ogni caso è una situazione da risolvere, sia il problema sia l'obiettivo, solo che l'obiettivo lo abbiamo scelto e ci stiamo mirando, cioè lo stiamo mirando, lo stiamo rincorrendo, gli stiamo correndo incontro. Il problema è qualcosa che da dietro ci morde e ci spinge a correre, non ci tira, ci spinge, ma è la stessa cosa, è una situazione da risolvere. Quindi prima di parlare problemi, di problemi o di obiettivi, pensaci bene, sono tutti obiettivi, sono tutte cose da risolvere. Nel momento in cui ti capita sotto mano un problema, allora mettilo, mettilo fra le cose da fare, come se fosse un obiettivo. Quindi l'obiettivo è risolvere il problema. Ora, forse ti sembrerà semplicistico, ma vada bene che cambiando semplicemente punto di vista cambierà la forza e l'energia che tu metterai nel fare quel che devi fare. Spero, mi auguro anzi, che queste mie piccole pillole di formazione off-road possano tornarti utile, utili. Io continuo la passeggiata col fedele amico a quattro zampe e ti saluto con un abbraccio. Ciao!